Sì, Presidente, innanzitutto utilizzo la parte iniziale del mio intervento per fare un piccolo richiamo al regolamento, articolo 72,3. Allora, la votazione per parti separate di un emendamento è qualcosa che compete al... Al... ai capigruppo che il segretariato prenda gli emendamenti e gli spacchetti a volte è un servizio utile sicuramente ma in questo caso eh, forse non se ne è accorto ha commesso un errore perché l'emendamento il contenuto è unico diviso nel 3 e 4 quindi la parte 3 senza la parte 4 sarebbe eh, inutile se vogliamo, adesso lo andiamo a discutere però ecco, faccio un'unica discussione l Emendamento 3 e 4 uniti semplicemente vogliono introdurre per tutte le categorie per cui non sarà possibile introdurre l'esenzione a causa dei diciamo, insufficienti eh, ristori da parte del governo, introdurre la rateizzazione del canone COSAP in maniera che quantomeno eh, vi sia la possibilità, visto che le entrate sono veramente esigue e ci sono tante difficoltà, di eh, far fronte diciamo, mensilmente, al tributo che eh, devono corrispondere. Questa è l'estrema sintesi. Poi una parte riguardava le promesse e, e un'altra poi era efficace, quindi la 3 e la 4. E quindi naturalmente chiedo a tutti i gruppi di voler sostenere questo emendamento che sarà efficace solo qualora la Giunta non trovasse tramite il governo i fondi necessari per ristorare la cosa, soprattutto il commercio sulla Repubblica tutte quelle categorie che vorremmo comunque esentare ma per le quali dobbiamo comunque aspettare e dipendere dal governo grazie Presidente